Prima Rodney Rodney, poi l'Ovrio Casanova e adesso è Barbu Senoside pure. Vi ricordate un anno fa che c'era quella Creepypasta? E qua c'è scritto, io ti ordino e tu fai. E io non, non ne potevo più, ho scritto, cosa vuoi anche tu ora? Basta, c'è troppa gente. Uh, assecondiamolo, va bene. Clicca qui. Raga, mi si è aperto questo video? Di questo ombrello che si apre, lo lancia e... Oh... Allora, a parte questo, Scus -scus scusate, scusate, scusate, forse non si è visto abbastanza perché c'era la mia faccia di mezzo, però non ho nemmeno fatto in tempo a toglierlo Ma, ma che cavolo è? Ma, ma raga, ma che caspita mi state dicendo? Ma che cosa sta... Allora esiste una roba del genere Guarda che se esiste una Se esiste un ragno ombrello Ma poi come potrebbe essere fake Scrivetemi nei commenti se per voi questa cosa è fake E poi soprattutto perché caspita me l'ha inviato Questo Aeno del cavolo Questo ombrello inutile ah, ah ah ah zitto palla inutile Ma palla inutile a me B Brutto Raga mi, sto, mi sta facendo arrabbiare Clicchiamo qui va bene Allora questo video che mi ha mandato si chiama Easy Down Ben Facciamolo partire Step back everyone Raga, scusate un attimo, ma che cazzo. Aspetta, però questo mi fa un po' ridere, cioè... Non, non, non è che mi faccia proprio tanta paura. Oh no, Ben si è rotto il polso. Allora, si sta molto lamentando, perché giustamente si è rotto il polso facendo così, no? È il tempo dell'eroe! Però, scusa, per cosa... Cioè, il nonno, perché è così? Perché Gwen invece è così? Ma avete mai visto Ben Ten? Cioè... Non sono così normalmente. Oh, io, oh, oh, Allah, e poi c'è. Cioè, vabbè, non, non voglio far notare troppo perché è, è meglio così, però. Oh. Broken, oh. E dice: Eh, oh, ti sei rotto oh, il <uncles> braccio. E lui dice: Io sono rotto tutto così. Ma che cavolo, ma questo non è horror, scusami. Eh. E poi c'è il nonno che. È un po' preoccupante, signore. Posso dire? trasformato in un creepy, spooky alien. Dice oh. che mi sono trasformato in un pauroso alieno God, Grandpa, <ride> Allora prima di tutto fa ridere che Gwen ha la voce da <ride> da, da, da, da maschio e poi soprattutto fa Oh mio dio nonno che cosa è successo Raga io gli ho scritto scusa ma perché questo video non era horror Giustamente perché era più che altro una cosa molto stupida E lui dice perché il braccio rotto di Ben ce lo avrai tu E io giustamente ho mandato dei puntini Perché non è normale no Raga mi ha scritto bravo se continui, se continui così non verrò a casa tia Vabbè tua Fai un errore e non ti libererai mai più di me? Cosa? Ora clicca qui Ok va bene non voglio avercelo a casa mia Quindi cerchiamo di non fare errori C'è questo nuovo video che non ho capito Cioè allora praticamente questo si chiama You got, you got a friend in me I I E praticamente dice Voglio che ti muovi per me alla bambola, molto brutta If peraltro. Respond, all allora, vi traduco. Se non mi ascolti, beh, distruggerò tutti i tuoi amici. Ma che cavolo di problemi ha questo qua? Muoviti non per me, muoviti per me. E poi ovviamente... Ah, tutto quanto i nervosi... Oh mio Dio! Ma che problemi ha? Ma raga, ma allora, scusate, ma perché questi tizi mi stanno mandando questi video qua che sono veramente disturbanti? Cioè, hanno dei problemi, ma proprio anche i protagonisti qua hanno veramente dei problemi. Cioè, sono comunque, se avete notato, anche se lo scorso era divertente, ma sono strani, hanno tutti proprio come se avessero delle difficoltà, dei problemi, non so come dire, cioè... Non sono proprio normali Sono disturbanti Non so è strano E poi c'è sto qua che urla ad una bambola E' certo che non si muove è Una bambola Che cosa vuoi che faccia? Cioè E Dice ti ho visto Oh mio dio Dice che ti ho visto Che stavi giocando con la sabbia ah, Alla bambola raga Alla bambola eh Che ovviamente alive, È quello che vedeva lui Guarda Oh mio dio, ok, questa cosa non saprei nemmeno come tradurvela Il fratello di questo qua non è più fra gli esseri viventi, come dire Perché gli è successa una cosa brutta e questo qua dice Ehi, hey, noi ci muoviamo quando alla persona sta per succedere una cosa brutta E ora si stanno muovendo e stanno parlando con lui e ha detto, infatti, beh, noi ci muoviamo quando sta per succedere una cosa brutta, e... Eccoci qua. Probabilmente gli sta per succedere una cosa brutta. Ecco, dice, è andato... è andato in paradiso. Non è che se n'è andato via, è proprio andato in paradiso, invece. Um, ok. È stata la bambola. Beh, ed ecco la fine di Andy. Oh no, eh, l'ha preso la sorella. Io gli ho scritto a questo qua, perché veramente qua io mi sono completamente sconvolto con questo video. Io ho scritto, ok, non dovevi mandarmi questo video, mi sono davvero sconvolto. Come hai potuto? Lui ha scritto, ahaha, ah, tutto ridendo, che schifo. Sei tu che volevi un video spaventoso, eccoti qua. Beh, prega che i tuoi giocattoli non si muovano mai da soli. E io, giustamente, ho scritto Smettila, non esistono i giocatori che si muovono da soli E tu sei solo un pazzo che cerca di spaventarmi Attento a come parli, Dunis Clicca qui Sto anche cercando di imitarvelo con la faccia, se avete notato Perché sono un attore perfetto Ehm... Um... Raga, io ho veramente paura di cliccare, perché stiamo andando avanti a livelli. Cioè, questo video è stato veramente pesante da sopportare. Io non vorrei ritrovarmi con qualcosa di ancora più pesante adesso. Raga, ho cliccato qui... E che cavolo... Ah, ok, qua, ok. Questo... Ah! È un gioco molto horror. Mi lascia di nuovo. Ah, allora, quando lui è così, io posso ucciderlo. Ok, perfetto, e ho vinto. Ok, allora dobbiamo cercare di sopravvivere e non morire, perché sennò... Il signore qua, il tizio di prima, ci fa fuori, eh? Tranquilli, ce la possiamo fare. Oh. Eh. eh? Ok, via, via. Uccidi. Ma ah, non posso ancora. È, È troppo lontano, vedete? Ok, ok, perfetto. Adesso, però, posso ucciderlo. Dai, dai, dai. Oh, no, raga. Raga. Raga. Ok, perfetto, perfetto. Ho vinto, ho vinto, ho vinto. Perfetto. Che musica. Ah! No, no, no, no, no. no, no. gioco più no raga non ci gioco più oh l'ho ucciso avete visto win ho vinto beh vedete che con la pistola è un po più semplice effettivamente ora prenderei questo coso vediamo un attimo no questo ho detto ok tecnicamente io ora ho la magia e se faccio così Ora ho capito dove stanno, allora faccio così, ok, perfetto, no, devo un po' più a sinistra, a destra volevo dire, ok, tecnicamente è abbastanza giusto, perfetto, forse l'ho ucciso quello, e adesso questo qua, allora faccio così, no, un po' più a destra, dai, ce la possiamo fare raga, insieme, sono abbastanza fiducioso di potercela fare, basta che mi scrivete appunto nei commenti e ricordatemi di darmi coraggio perché da solo veramente è... Mi cago addosso troppo. Uh... Vedete raga, forse lo sto un attimo in... facendo innervosire. Perché ho scritto, è un gioco, wow. Beh, non mi sono spaventato così tanto. Ma... No, ho scritto in realtà, beh, mi sono spaventato, ma non è stato così brutto. In realtà raga, questa è stata la cosa che mi ha fatto più spaventare. Come avete ben visto, però facciamo finta di niente. E lui ha scritto, ah stupido, illuso. Beh, non ci crede nemmeno lui. Però dice, clicca qui veloce. Vabbè, clicchiamo. Raga, che cavolo... Allora ho preso la chiave Praticamente adesso posso Aprire con la E Madonna fa un casino assurdo Tecnicamente um, Sappiamo tutti che non dovrei entrare in questa Casetta qua Ma sapete che cosa mi ricordano? Un attimo le back, le, le back rooms se posso dire La mia Allora devo trovare la chiave di questa porta E sto sentendo Darth Vader Mi sono preso uno di quei colpi raga mi sono Cioè vi giuro, i giochi horror non sono fatti per me. Mi sento malissimo ogni volta. Però ho preso la chiave. Magari posso aprire questa, ok, sì. Però io non ci rentrerei perché qua mi prendo altri jumpscare della Madonna. E. E non è divertente. <ride> e è... l'horror non è fatto per me effettivamente l'horror, raga. Anche perché mi sto sentendo abbastanza male da quando ho fatto quella cosa, da quando ho aperto la porta. No, da quando ho visto quella faccia bruttissima. Mm, che bello che sei, davvero Aiuto oh. No Ok raga, io uh, ho quittato dalla pagina proprio che mi aveva mandato Che era tipo un gioco su un sito praticamente E non so nemmeno se era il suo sito o che cosa Non ce l'ho fatta, veramente quel gioco è stata la cosa più, no, non so perché, ma mi faceva spaventare più di quanto avessi mai potuto, no, non lo so, è strano, più, più di poppy playtime addirittura, boh vabbè, e poi infatti ho scritto, non ho voglia di prendermi un infarto, beh, allora non ti sei liberato di me, aspettati altro, ahahahah, ah, ah, ah. e poi io zitto ovviamente, perché non lo sopporto più, quindi altro, quindi continua questa cosa, ovviamente vi porterò i video, se vedo che lui farà qualsiasi cosa vi porterò i video, la situazione con Lovro Casanova e con, uh, con Ron Ronnie Rodney è più o meno la stessa in questo momento. Vedremo chiaramente come continueranno le storie e mi raccomando non rispondete in giro a questi tizi su Instagram e in giro su internet. Comunque in generale non rispondete che è sempre una buona idea. E, mm, grazie per aver guardato questo video, ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciare la campanellina, attiv attivare la campanellina e scrivermi un commento come consiglio del secondo voi perché... Ah, è, no barbus, è, no cid ed ed, è così pazzone che è sempre aiutantemente questo commento e sappiamo tutti che le leggende dicono che questa cosa se farete queste tre cose vi proteggeranno tutti quanti commentate con non lo so uh, protezione per poter essere protetti ecco facciamo così che è più semplice quindi tre cose della leggenda non le ho dette io eh. e quindi ci vediamo al prossimo video ciao